Salve, buongiorno a tutti. Ecco a voi un altro tutorial di gastronomia casareccia preso con una prospettiva originale. Facendo colazione con il mate, pane, formaggio e miele e frutta secca. ¿El mate? ¿Noche? Mando Bruscolini I semi sono molto importanti, noccioline, perché hanno gli omega, gli acidi grassi che aiutano a combattere il colesterolo. Arrivederci. go to uh -huh. right.